Allora, vi ricordo solo per 10 secondi ricordo tutti della mail che vi ho mandato ieri, quindi mi scuso ma giovedì prossimo la prima ora non potrò fare lezione, perché essenzialmente ho un altro impegno e OneScience sarà già partito per la Colombia, quindi eh, non riesco a fare la prima ora ma arriverò in tempo per le, la seconda ora, quindi alle 17.30. So che non è il massimo della comodità per nessuno di, di voi e di noi, ma non riesco a farvi meglio. Quindi giovedì prossimo di questa settimana avremo solamente un'ora. E poi mercoledì, visto anche la frequenza ultima delle, dei lavoratori, ho pensato che ricondensare eh, due squadre, strada 1 e squadra 2 tutte nella prima ora essenzialmente. Adesso no? sì, poi a gennaio, dove faremo tempi di esame, sarà comodo magari anche avere più tempo per riportare ma per questa attenzione questo per la settimana prossima, invece domani sarà cioè, troppo poco preavviso e quindi lo manteniamo comunque i due turni normali. ok? Questo, ma l'avete già ricevuto tutti ieri, quindi era solo per richiamarlo. Allora, oggi iniziamo l'ultimo argomento del corso che eh, ha a che vedere con i sistemi informativi di tipo gestionale o Mental Information Systems ed è la prima volta forse in cui eh, ci chiediamo o perlomeno cerchiamo di ragionare sulle, sulle diverse tipologie di sistemi informativi noi abbiamo fatto un lungo percorso in cui essenzialmente che quel sistema informativo facesse una cosa o ne facesse un'altra, servisse per la contabilità o per la produzione per la gestione o per il lavoro di gruppo ci era abbastanza indifferente perché ragionavamo esclusivamente sulle funzionalità eh, in realtà eh, a un certo livello è così nel senso che poi le tecnologie le modalità di sviluppo e le modalità specifica tendono a essere simili attraverso una, uno spettro molto, molto ampio uno spettro molto ampio di tipologie di, di sistemi eh, però arriva a un certo punto il livello in cui uno si chiede ma i sistemi informativi sono tutti uguali? cioè a seconda dell'ambito aziendale del livello in cui vanno a operare questi vari sistemi informativi hanno delle caratteristiche particolari e eh, allora questa domanda in realtà ha a che vedere con l'intreccio tra eh, il livello organizzativo aziendale e la tipologia di sistema informativo stesso. Quindi il livello organizzativo, tanto per fare una visione molto molto semplificata, possiamo parlare del livello operativo, che è il livello a cui tendenzialmente abbiamo lavorato. Nei nostri esempi, nei nostri esempi parlavamo di sistemi informativi, di, si, di servizi, di siti che gestissero un'operatività. L'erogazione di un servizio, una prenotazione, una pratica, una, eh, un biglietto, quello che sia. E questo è il livello a cui avviene essenzialmente l'erogazione del business, l'erogazione del servizio e dei prodotti ai nostri clienti. Ma sopra questo livello operativo. Ci sono i livelli superiori che sono dei livelli di gestione, mentre a livello operativo devo fare le cose, ho un livello di conoscenza in cui so cosa è stato fatto e so perché viene fatto, ho un livello di gestione che serve a controllare che l'insieme di in una certa sequenza di operazioni svolte eh, sia conforme a quelli che erano gli obiettivi strategici che sono posti a livello ancora superiore. Adesso non mi faccio io... Di sicuro a lezione dell'organizzazione aziendale, ma so per richiamare eh, il fatto che l'azienda è organizzata su più livelli, hm? al cliente interessa principalmente quello operativo perché erano i servizi, ma per dar lavoro ai gestionali hanno dovuto inventare la nostra. Eh, ma per poter coordinare correttamente il livello operativo è necessario ovviamente una serie di eh, punti di vista diversi rispetto all'esecuzione eh, della copia delle operazioni. E quindi anche i sistemi informativi in qualche modo si dovranno calare e calare in modo diverso in questi vari eh, strati, in questi vari livelli. Eh, vabbè, qui ci sono alcuni esempi che, di cui non avete sicuramente bisogno. E quindi i vari sistemi informativi poi alla fine si distingueranno, si differenzieranno, non tanto in termini di tecnologia, ma in termini qualitativi del tipo di operazioni che viene loro richiesto. Qui c'è una possibile classificazione, solo per cominciare a, a, a, a distinguere tra queste varie tipologie di servizi. Possono esserci dei sistemi informativi in cui c'è un'intensità di processo bassa o alta, un'intensità di prodotto bassa o alta. Quindi eh, l'informazione gestita è complessa da gestire, il processo, oppure il prodotto erogato, contiene molta informazione quindi deve in qualche modo avere una descrizione eh, più eh, pesante dal punto di vista della, della modellazione della parte del sistema informativo quindi eh, man mano che ci si sposta essenzialmente diciamo, nella società dell'informazione questi, eh, questi nuovi modelli di business che nascono si sposta sempre di più verso il quadrante in alto a destra no? dove eh, la quantità di informazione, il servizio che eroghi in realtà è un servizio che il cui valore consiste molto spesso nell'informazione che possiede e il suo processo di, di, di gestione eh, ovviamente si complica sempre di più eh, e questo ovviamente ha, um, ha risvolti sulla complessità del sistema informativo che lo deve gestire. Ma se noi ci concentriamo sul livello di management, di, di gestione, quindi per questi sistemi informativi che devono via via gestire livelli di complessità di prodotti di processo sempre maggiori, il processo è qua sotto, cioè il processo che, che eroga il prodotto. Dopodiché il manager a cosa serve? Serve per impostare e per controllare che il processo svolga la funzione per il quale è stato pensato. Questo è il tipico diagramma che si fa nei corsi di controlli in cui tu hai un processo che eroga da un input a un output, ma poi in parallelo hai qualcosa che va a osservare gli output e li confronta con gli output attesi di quel, prodotto, di quel processo. Qualcuno che, che è qui è chiamato control, che non è coinvolto direttamente, quotidianamente, nel day-to-day dell'erogazione del processo, del servizio, ma eh, deve analizzare i risultati prodotti da questo processo. Quindi pensiamo a sistemi informativi che devono supportare il management nel fare questa operazione e che quindi in qualche modo non siano indispensabili o coinvolti direttamente nell'erogazione del processo. Bensì permettano A di stabilire degli obiettivi, B di misurare come stanno andando le prestazioni di un determinato processo, e quindi poi di aiutare il manager a stabilire delle azioni, eventuali azioni correttive. Noi stiamo pensando chiaramente a una strategia di management oggettiva, basata su dati, non a oggi dobbiamo cambiare questo perché me lo sento, no? Questa è la parte. Eh, diciamo così di management per eh, oroscopi o giù di lì invece qui dobbiamo avere un obiettivo impostare un processo che ci permette di arrivare a quell'obiettivo e poi mettere in campo dei metodi di controllo che ci permettono di capire se ho raggiunto l'obiettivo e se no cercare di capire perché magari la risposta semplice è che l'obiettivo che ti sei dato era eh, troppo ambizioso o sbagliato eccetera oppure semplicemente ci sono dei dettagli nel come questo processo viene erogato che ci fanno capire, che, o che, diciamo, che creano degli ostacoli, delle difficoltà proprio nel bisogna dell'obiettivo l'obiettivo e quindi magari bisognerà mettere maggiori risorse, bisognerà semplificare i processi, bisognerà aggiungere delle attività e questo lo dobbiamo scoprire. Questo non ce lo dirà il sistema informativo di sicuro. Il sistema informativo ci, che ci può eh, permettere di fare e aiutarci a capire, eh? a capire cosa, cosa succede. Um, ma questa azione di controllo ovviamente, ovviamente non avviene sul piano della microgestione, del microcontrollo, cioè avviene su una scala di tempi più, più dilatata. Cioè sapere se io sono un'azienda che produce penna a sfera, sapere che oggi ho prodotto 27 penna a sfera più di ieri, è un'informazione che non serve a niente. Dal punto di vista del merito, chiaramente serve chi dovrà fare il pacchetto, chi dovrà spedirlo, chi dovrà fare le bolli di consegna sul piano operativo, sicuramente. Ma poi è un'informazione che sul momento, in tempo reale, non mi dice se l'azienda sta producendo bene, sta producendo ben, male, se raggiungerà gli obiettivi di trimestre o no. Io devo riuscire a osservare il processo mentre lavora per un certo periodo di tempo, per un tempo di osservazione, e poi eh, definire. Ehm, definire delle misure, delle osservazioni che siano aggregate, semplificate, che mi permettano di capire come sta andando nel suo complesso quel processo. Okay. Se eh, facciamo un esempio più vicino a noi, no? se io dovessi valutare se un determinato corso di laurea va bene, se gli studenti stanno imparando, eccetera, non mi faccio fare un report in cui ci sia ogni singolo voto. Che, ogni, o che ciascuno di voi ha preso negli ultimi tre anni in qualunque esame che abbia sostenuto perché mi viene un foglio di 12.000 righe da cui non ne faccio nulla quei dati devo averli ma da quei dati devo poi capire quali sono delle misure di interesse aggregate allora vediamo un po' la media la media dei voti come si evolve nel tempo poi scopriremo che la media non è un buon indicatore um, c'è una varianza troppo alta tra vari tipi di esami e per cui questo è molto più alti dell'altro ma ragiono per indicatori semplificati, macroscopici che riassumano una mole molto più ampia di dati questo è ciò che avviene su questo livello di controllo di management ogni tanto, non ha senso farlo ogni giorno ma dopo che il sistema ha lavorato per un certo periodo di tempo vado a estrarre degli indicatori di, di, di sommario, di indicatori aggregati, indicatori riassuntivi, che mi permettono di capire che cosa è successo su base storica all'interno del piano operativo. Allora dopo un po' mi posso accorgere che il livello operativo ha dei problemi e quindi magari poi cercherò di correggere. Quindi capiamo che il sistema informativo che deve lavorare a livello operativo e supportare il lavoro a livello operativo deve essere sempre in funzione, quindi ha un'operatività continua ma le operazioni che gestisce sono, sem sono semplici, il singolo dato, il singolo utente, la singola richiesta, la singola risposta, la singola informazione a livello operativo, a livello manageriale è tutto contrario, io magari aggrego su pochi dati, quindi non ho la, la visione della singola operazione, ma ho un dato che mi aggrega lo storico degli ultimi tre mesi di ciò che è successo in quella parte. E queste operazioni però non le devo fare in continuo in qualunque istante di tempo ma le farò a determinati intervalli temporali che siano significativi ovviamente per il processo che sto osservando. Okay. Ehm, ricordo ancora sempre i primi giorni di lezione di questo corso, dove c'era la gente seduta anche sulla Taccapanni, ecco se avessimo preso lì no, quella misura per dire quant'è la fluenza dei corsi avremmo sbagliato completamente, no? perché avremmo osservato un fenomeno su un intervallo di tempo non adeguato rispetto all'intera, diciamo così, al svolgimento, in questo caso del corso, cioè del fenomeno che stiamo osservando. Quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione ad osservare le cose nel, nel, nel, nel loro ciclo di vita, no? altrimenti prendiamo delle misure, anzi delle cantonate chiamandole misure. Poi sopra il livello manageriale, che è quello di cui ci occupiamo qui in dettaglio tra un attimo, c'è poi il livello strategico. Eh, sono due livelli diversi a livello in cerca di limare far funzionare a dovere così come è pianificato un determinato processo che è pianificato a livello strategico faccio le scelte se aprire o chiudere nuove attività nuove linee eh, anche a livello speculativo vado a vedere quanto potrebbe essere potrebbe rendere in futuro no, una determinata nuova attività allora anche qua se vogliamo il saldo è ancora più alto vorrà dire che per fare le scelte non mi basta solamente più andare aver monitorato il mio processo negli ultimi sei mesi ma dovrei probabilmente andare a monitorare è successo nell'intero mercato di riferimento magari anche in altri stati per poter, per poter dare un supporto alla decisione strategica quindi anche qui mi servono dei sistemi informativi che sono ancora diciamo, elaborano, ingeriscono una quantità di dati ancora maggiore di cui veramente il singolo dato il fatto che il mio concorrente abbia venduto un giovedì mattina una penna rossa in Croazia assolutamente non serve a nulla, ma a livello aggregato mi può capire se conviene insomma, così, aprire un certo mercato oppure meno. Quindi una data, quantità di dati ancora più alti è dove la ripetibilità dell'analisi è ancora minore, cioè, mentre nell'operativo lo faccio di continuo, nella nel manageriale lo faccio periodicamente, nello strategico lo faccio episodicamente, cioè capita una volta di dover fare questa analizzare un certo tipo di, di, di, di strategia e poi basta, nel senso che la prossima volta sarà una strategia diversa e quindi il tipo di operazione che dovrò fare sarà ancora diverso. Quindi in questo caso mi servono dei sistemi che siano veramente molto, molto aperti a poter giocare, sperimentare, visualizzare i dati ed, estrarre sotto, ed elaborare sotto punti di vista diversi. E quindi si parla di cruscotti no? che se in grado di visualizzare, riassumere in modo direi anche brutale, una complessità del mondo no? che stiamo cercando di andare a valutare e questa brutalità a volte è quella che poi in realtà rischia di far prendere delle scelte che siano avulse dal mondo perché ti basi sul, sul numerino che è aumentato lo 0,02 ma vabbè ehm, e quindi tanto per avere un flash i vari tipi di industrie quando fanno delle valutazioni strategiche devono valutare dei dati che sono effettivamente dell'ordine di milionate ho svariati milioni di informazioni che devono essere messe insieme per poter valutare che ne so nel caso della telefonia se cambiare un determinato piano in un certo modo può dare profitto oppure perdita no? se quando io ti aumento il prezzo di un centesimo è eh, più il guadagno del centesimo che ho preso oppure la perdita degli utenti che mi hanno abbandonato o così di questo genere per sapere questo devo avere una base di dati su cui lavorare no? miei e possibilmente anche i miei concorrenti molto alta e su questo effettivamente si riescono a fare delle valutazioni diciamo, strategiche non solo sul passato cioè su ciò che ha fatto il processo mentre lavorato nel periodo di osservazione ma su ciò che potrebbe essere il futuro per questo mi servono più dati per creare un modello credibile del mercato di riferimento e delle sue evoluzione predicibile nel futuro ecco su queste linee ci sono molti diciamo stiamo vivendo molti prodotti che vengono venduti eh, a livello commerciale, che eh, cerco di coprire questi vari tipi di efficienza, che abbiamo provato a mettere un elenco di nomi attraverso cui sono spesso noti no, a livello commerciale questi sistemi, partendo dai sistemi più operativi, che a volte vengono chiamati sistemi di transaction processing, cioè di elaborazione della singola transazione, della singola operazione, fino ad arrivare ai sistemi executing cioè support system, cioè sistemi che sono in grado di. Fornire supporto ai, al livello diciamo dell'amministratore delegato o del Consiglio di amministrazione, per passare ai sistemi informativi gestionali, ai sistemi di supporto a decisioni, che, sono, che ci permettono di valutare in modo strutturato eh, l'effetto di varie alternative, eh, sistemi di gestione della conoscenza, per passare ai sistemi di gestione documentale o di automazione d'ufficio o di gestione di progetto ufficio Quindi sono tutti i livelli che stanno sopra in qualche modo delle transazioni, che è quello in cui avviene, diciamo così business dall'input all'output, ma servono per supportare. Allora noi il focus che, che ci diamo è su questi sistemi qua, a livello di manageriale, perché sono quelli ancora legati ai processi gestiti dal sistema, mentre a livello executive o a livello strategico si, ci si astrae rispetto all'organizzazione attuale no, dell'attività, ma perché si pensa in termini molto più ampi. Um, qui ci sono alcuni esempi sempre per mettere la parola chiave che, che poi vi ritroviate anche su, nella, diciamo così, a livello di news notizie in oppure in informazioni aziendali eh, di quali sono le funzionalità che i vari livelli gestiscono mm? ma non ci entriamo nel dettaglio um, l'ultima appunto prima di cambiare siamo con i seti slide, e di entrare nel dettaglio dei management information system, è il fatto che questa stratificazione a livelli, quindi dall'operativo gestionale allo strategico, in realtà avviene non, eh, non solo per l'intera azienda, ma all'interno di ogni area dell'azienda stessa avvengono queste operazioni. Quindi noi possiamo parlare di un'operatività a livello manufacturing, ma anche di dell un'operatività a livello accounting. Anche lì, ma ovviamente su ciascuno di questi ci, sarà, sarà, ci saranno i vari livelli. Questa, qua, questa figura, eh, quella che prende il nome di piramide di Anthony, ci riassume, cioè ci ricorda essenzialmente che c'è questa dualità nell'organizzazione aziendale. Noi lo leggiamo dal punto di vista dei sistemi informativi. C'è cioè un conto un sistema informativo gestionale per il meno fatto e un conto è un sistema informativo gestionale per l'accounting. Cioè ci sono entrambi sistemi che dovranno gestire o valutare la bontà di un processo così come implementato, in parti diverse dell'azienda nel quale il primo gestisce magazzino, produzione, e macchine e il secondo invece gestisce bolle, fatture e eh, anticipi di denaro, cose cioè del genere. Quindi eh, sono, no, saranno sistemi informativi anche in molto diversi tra di loro. Perché possiamo immaginare che in ciascuno di queste caselle ci siano prodotti diversi. Man mano che si sale si somigliano di più, cambiando azienda. No, se io produco penna sfera o produco corsi universitari, il livello operativo è totalmente diverso. Però man mano che salvo, salvo scusate, eh, la gestione dei processi, la gestione delle strategie rischia di somigliarsi un po' di più. Cioè la contabilità è uguale, che io sia so, una piccola azienda, una grande azienda o altro, perché segue le sue regole. No, quindi a questi livelli di qua, 1, 2, 3, di fatto è quasi indifferente. Eh, perché si astrae, ci si astrae sempre di più rispetto all'effettivo processo che viene svolto Quindi, questo dal punto di vista dello spazio di mercato che hanno i venditori di sistemi informativi no? il famoso SAP no? che tutti, tutti vogliono non usare ma devono eh, alla fine si risolve si propone dicendo guarda che io su questa, almeno su questa componente qui ti do tutto indipendentemente dal lavoro che faccia tu perché qui ci sono dentro le best practices e ci sono i metodi già pronti per gestire la tua azienda ma qui c'è addirittura la pretesa di dire guarda il metodo di gestione è lo stesso indipendentemente dal c'è di gestione può essere vero o no loro ovviamente che lo vendono dicono che sì ma eh, no. per dire che in ogni casella ha le sue specificità le sue, diciamo, le sue richieste particolari allora senza perderci nei dettagli casella per casella perché ci farebbero addormentare, eh, proviamo invece a concentrarci sul livello di management, dei sistemi informativi per supporto al management essenzialmente, e eh, entrare un pochino più nel dettaglio su come funziona. Questo è un modello possibile, un modello possibile legato a un controllo di tipo oggettivo da parte del mezzo allora questa è una figura un pochino più articolata rispetto a quella che abbiamo commentato un, due minuti fa in cui eh, noi abbiamo un processo sotto qua che viene eseguito ok, l'esecuzione dall'input all'output. questa freccia a sinistra e verso destra ci ricorda un po' che stiamo elaborando degli input, delle richieste, delle commesse, degli ordini per produrre qualche cosa Facciamo anche l'operazione di astrarre, per il momento fingiamo che non ci interessi che cosa stiamo facendo. Ma in più è comparso un nome, Monitoring, che dice che mentre io produco devo anche tenere traccia di ciò che faccio. Sembra banale, ma non è poi così banale perché poi la domanda successiva è sì, ma di che cosa devo tenere traccia? E ci arriva uno che risponde di tutto. Beh no, di tutto no perché magari costa troppo tenere traccia di tutto. Facendo di nuovo l'esempio dell'occupazione dell'aula, se dicessi voglio tenere traccia di tutto, dovrei sapere ciascuno di voi ogni giorno se è venuto o no, ma chi se tre. No? È vero che voi siete degli individui con la propria personalità, ma eh, che ci sia uno o che ci sia l'altro occupa lo stesso numero di sedie. No? Per cui ai fini di quel tipo di controllo non interessa tenere traccia anche dell'identità della persona quindi non ci mettiamo a mettere in piedi un sistema complicatissimo per ottenere un'informazione che poi alla fine non serve allora cos'è che mi serve? Beh, mi servono informazioni su che cosa ho ottenuto alla fine del processo per poter controllare, controllare quindi verificare se ciò che il processo ha prodotto è in linea con ciò che avevo definito all'inizio quindi qui parte da un concetto che tra l'altro nelle nostre aziende italiane fatica molto ad diciamo, essere compreso il fatto di avere un obiettivo fin dall'inizio. Mi do un obiettivo, sulla base di questo obiettivo progetto un processo, lancio l'esecuzione di questo processo e poi ho un'estrazione di informazioni dall'esecuzione del processo. Quindi informazione che transita dal livello operativo su su fino al livello manageriale, e a livello manageriale viene analizzata questa informazione, la si elabora e si dice guarda, ciò che ho ottenuto è questo. E' ciò che avevi pianificato. Corrisponde all'obiettivo che avevi. Oh, obiettivo non in termini fufologici o marketologici, eh? Obiettivo in termini oggettivi numerici concreti. I primi sono facili da fare. Non basta scrivere una bella pressurismo, una bella brochure, domani saremo. Eh, ma poi quelli concreti, entro tot mesi, eh, io ho sentito dire al mio rettore, al mio avversario dell'anno accademico che Entro pochi anni avremo, passeremo da 35.000 a 40.000 35 40 studenti, che è vero, però è un obiettivo perlomeno definito, chiaro, numerico, sputeremo sangue bene. Ma è eh, definito e controllabile. Se cioè, tra 5 anni anziché a 40.000 saremo a 36, vuol dire che l'obiettivo non è stato 42, raggiunto, se saremo a 42, vuol dire che è stato raggiunto e superato. Quindi bisogna partire nella mentalità nostra di porre degli obiettivi che siano. Oggettivi quantificabili e misurabili. Allora, se sono così è possibile analizzare il processo e estrarre dei dati: in questo esempio è un dato molto semplice: gli iscritti ogni anno. lo dato troveranno in un minuto quel dato che no? gestisce la segreteria. E quindi si può controllare no, se l'allenamento del processo è conforme all'obiettivo che si era dato. E se no? Eh? E se non lo è, in qualche modo devo identificare delle azioni correttive, che okay. se va bene sono azioni correttive sul processo. Capisco perché non ho raggiunto quell'obiettivo e allora decido cosa devo fare affinché lo possa poi diventare raggiungere. Oppure, qui mancava la freccia perché era molto da disegnare, le azioni correttive sono correttive sull'obiettivo. Cioè mi rendo conto che quell'obiettivo non è raggiungibile. Non lo è mai stato? O non lo è più perché ha cambiato il contesto? Magari, non lo so. Però è un'analisi che devo fare qui a livello oggettivo. Allora, questo, questo box qui è il lavoro del gestionario. Una persona che si mette a ragionare sui dati, a ragionare sui processi e dire: Ok, come posso migliorare? Questa parte di outcome control, delta analysis, quindi estrazione dei dati. Elaborazione dei dati e analisi delle differenze rispetto all'obiettivo è il compito invece del sistema informativo, che da solo può tirare fuori quei dati e quelle informazioni che servono per ragionarci, per identificare le possibilità in cui possiamo migliorare. Il sistema informativo non ti dirà mai cosa devi fare, ma ti permetterà di avere dei numeri sulla base dei quali capire se intervenire lì serve oppure no. Oppure stai intervenendo dove è più facile intervenire, ma non dove è più utile intervenire. Questo è ciò che ci serve quando dobbiamo pianificare, far change management essenzialmente all'interno dei processi. Allora, ovviamente, tutto questo processo si regge in piedi se abbiamo l'informazione giusta dal livello operativo. Non astrologica, come dicevo prima, informazione reale. Quindi, il livello operativo va avanti tranquillamente nella sua operatività, ma, mentre va avanti, lascia delle tracce, salva dei dati, fa dei calcoli, sulla base dei quali si possono definire degli indicatori che possono essere utili quando verrà il controllo periodico, a fine anno, a fine trimestre, a fine mese, a fine settimana, dipende da cosa stiamo facendo, eh, che lo si possa fare avendo a disposizione dei dati di ciò che è successo nel passato e quindi in qualche modo stiamo cercando di dire che non solamente il sistema informativo deve gestire i processi ma deve anche fornire un ausilio alla misurazione dei processi alla valutazione dei processi cioè all'interno di un processo definiamo delle misure che il sistema informativo ci aiuta a tenere cui il sistema informativo ci aiuta a tenere traccia e possono aiutare e questa è un'arma ovviamente a doppio taglio come minimo Primo è ovviamente che eh, ciò che non viene misurato è fuori controllo. Cioè se io non misuro una certa quantità, quella quantità può salire, può scendere, nessuno se ne accorge. Poi magari non è grave, oppure è grave, è importante, non lo so. Ma di sicuro se non la misuro non potrò mai sapere se sta migliorando o, o, o peggiorando. Questo lo vogliamo Allora, questo lo, lo possono. Questa frase qua si può leggere in due modi diversi. No? Se non sto misurando, è come se non esistesse, se non fosse mai stato fatto, se non fosse mai esistito. Non, non, non è abbastanza importante per me sapere se è stato fatto o meno, eh, quindi, in qualche modo, se in un processo o un punto in un un'azione importante dovrò avere qualche misura che mi va a vedere se, quando, come quante volte, con che tempi quell'azione è stata sua perché altrimenti è come se non fosse fatta. No. Eh, adesso si dice ah sono andato al concerto di Pingo, fammi vedere un selfie, se no non ci credono ecco la stessa cosa è qua noi dobbiamo fare i selfie al processo che ci dicano eh, che quella cosa che è essere fatta, altrimenti sono balle, sono cose che mi racconti ma non, non sono tenuto a crederci non posso basare le decisioni sulla base di informazioni che non sono certificate per la fonte. fuori che questa cosa la possiamo leggere al contrario, forse subito l'abbiamo letta tutti al contrario eh, che ciò su cui veniamo misurati effettivamente verrà fatto ciò su cui non veniamo misurati invece sfuggirà al controllo, tutti noi siamo persone che minimizzano la propria fatica no? perché se io mi dicessi, sempre rimaniamo non un esempio stupido dell'aula, che eh, Do un punto in più all'esame se, se frequentate le lezioni seduti sulle sedie, qua in aula, allora avrò, avrei l'aula piena no? perché vado a misurare una cosa e, eh, e voi, ovviamente, vi adeguate, nel senso mica c'è, cioè, vado lì piuttosto che andare a, dormire a casa, dormo in aula, è uguale, è un po' più scomodo, mi porto più vicino da casa, ma mi prendo un punto gratis no? Quindi, questo vuol dire che la misurazione è un'operazione invasiva. Nel momento in cui io so che una determinata attività viene controllata, viene osservata, viene monitorata, allora le persone che sono coinvolte in quell'attività si comportano in modo diverso al solo sapere che vengono monitorate, a volte magari non vengono, a quello servono le telecamere fitte, no? le metti lì e poi dici: Ma magari ci, ci sarà o non ci sarà la telecamera? Nel dubbio, non rubo, o cose del genere. Ehm, quindi è un effetto se vogliamo che sfora dal tecnologico sul sociologico, psicologico no? ovviamente c'è sul comportamento delle persone ma in realtà il comportamento delle aziende non può prescindere dal comportamento delle persone quindi il fatto che sappiamo che una determinata misura venga fatta, e un'altra misura invece non venga fatta, fa sì che le persone tendano a ottimizzare la prima e a fregarsene della seconda ma questo è scontato è ovvio, è banale no? e quindi dobbiamo tenere conto, dobbiamo fare attenzione. Non dobbiamo essere... Va bene misurare, va bene avere i dati, ma non dobbiamo essere ossessivi sui dati, perché se poi vado ad ottimizzare una variabile, l'altra la perde di controllo. Quindi, ciò che viene misurato viene, viene fatto in senso positivo, in senso negativo, cioè nel senso che ho la prova che viene fatto, ma facciamo attenzione che induce una variazione del comportamento. Ehm questi indicatori, di fatto, quindi sto cercando di definire degli indicatori che mi dicano come è andato il... Come, sta, come si sta svolgendo il processo quindi quando parliamo di un indicatore di processo in realtà sarà una misura che io faccio su una componente del processo quindi dobbiamo imparare, ciò che impareremo a fare un pochino, è definire queste misure, che cosa voglio misurare? in funzione di che cosa voglio tenere sotto controllo. ovviamente. Come fare a definire una misura corretta, affidabile, senza perdersi in un mare di misure possibili? Perché purtroppo i sistemi informativi gestiscono dati, hanno dei database enormi, per cui ti sembra di avere tutto. Allora ti viene voglia di decidire, dire, vabbè, vediamo quali dati ho, trovare questi dati costruiamo un cruscotto super figo con questi 12.000 indicatori. Serve niente. Gli indicatori devono essere pochi e magari scopro che l'indicatore che mi serve davvero non lo posso calcolare con i dati che ho a disposizione perché avrei dovuto tenere traccia di altri dati. Quindi facciamo attenzione a non partire bottom up dicendo da questi dati che indicatori posso trovare, perché poi rischio di avere indicatori che non sono significativi, ma devo fare il percorso top-down dicendo sulla base degli obiettivi, torniamo al goal quali sono gli indicatori che mi servono per verificare se sto andando nella direzione corretta rispetto agli obiettivi? E poi, se questo porta a dei dati che ho già bene, se porta a dei dati che non ho ma posso ottenere, mi invento come fare ad ottenerli. Magari basta solo salvare un numero mentre il sistema informativo, e livello operativo sta andando avanti, magari invece no. Eh? Eh, magari servono delle attività in più, proprio cambiare il processo. Ci sono molti approcci in qualche modo pratici, no? o molte diciamo, di metodologie che ci permettono di fare questo lavoro. Noi ci concentreremo su questi che sono chiamati i KPI, Key Process Indicators, indicatori chiave di processo proprio perché ehm, prendono la vista di processo che è quella che abbiamo seguito nel corso, quindi ci permette di analizzare un processo alla volta mentre invece altri indicatori come i fattori di successo invece sono più trasversali, quindi prendono l'azienda nel suo complesso, l'organizzazione nel suo complesso. No. Ehm, allora, sempre facendo attenzione, questa è un'altra citazione famosa che fa il paio con quella precedente, che più spingiamo su determinati indicatori, più stiamo modificando il comportamento dell'azienda che diventa non più un'azienda che cerca di far bene un certo prodotto, ma diventa un'azienda che cerca di ottimizzare al meglio gli indicatori su cui viene misurata. E, e quindi di fatto l'azienda si adatta a migliorare gli indicatori. Quindi questo è, è, è pericolosissimo perché nel momento in cui tu vuoi avere un controllo quantitativo, cerchi di definire gli indicatori che per te siano ragionevoli, ma subito dopo ti accogli, quell'indicatore aumenta non perché ha migliorato il modo di lavorare ha migliorato il prodotto ma perché le persone hanno trovato il modo di magari far di meno ma migliorare quell'indicatore lì quindi deve sempre chiedersi eh, questa vignetta qua alla fine ci eh, fa un esempio dice che se tu misuri le persone sulla base del numero di chiodi che hanno prodotto allora avrai un'azienda che produce migliaia di chiodi minuscoli perché ovviamente ogni chiodo minuscolo richiede meno tempo e meno materiale, meno per aprirlo, quindi salavano tutti i costi. Se invece sul peso dei chiodi prodotti loro faranno pochi chiodi ma giganti di dimensione enorme, perché se la misura è quella, vado a peso, allora questi, questi tre pesano come questi mille, ma ci ho dovuto lavorare di meno per poter riprodurre. Allora, se è un'azienda che produce chiodi, qual è l'indicatore migliore? il numero di chiodi prodotti o la, il peso, diciamo così, dei chiodi prodotti. Eh, uno, uno da solo non è. No. È chiaro che questo è un caso limite perché poi l'azienda non, non la posso mai misurare sulla base di un numero solo, ma di una serie di fattori una serie di fattori che, eh, che poi vanno valutati non come spesso ho. Oh, troppo spesso fa, faccio una media pesata, no? faccio, allora contiamo il 30% questo, al 70% l'altro, facciamo una media. E allora qui si trova il punto di ottimo che magari non dipende da, dalla domanda di chi ho nel mercato, quindi tu produci, sono bravissimo ma non vendo, eh, sto perdendo soldi, perché e pure l'indicatore mi dice che sono bravissimo, è perché ho ottimizzato la cosa sbagliata. Quindi dobbiamo sempre tenere in mente questo, che l'interpretazione di questi indicatori è la cosa più difficile del mondo l'impostazione, definire quali e poi capire se l'indicatore mi sta raccontando la verità o mi si sta raccontando, diciamo così, il, la, lo strato di attività che serve per produrre l'indicatore e non produrre la realtà. Questo lo vediamo in tutti i settori, eh? il settore aziendale, il settore della pubblica amministrazione, sull'università c'è un dibattito enorme in in questo campo perché c'è una fase di misurazione sempre più precisa per cui le persone veramente stiamo facendo, molti stanno lavorando per migliorare gli indicatori, punto non per fare più ricerca ad esempio quindi teniamolo presente con questi warning parliamo di misura allora tutto parte dalla capacità di misurare qualcosa l'indicatore è un numero per te. Allora, questo numero, cosa sta misurando? Sta misurando qualcosa che avviene all'interno del processo. Quindi, torniamo in qualche modo a quello che quando facevamo fisica, uno, no? Primo anno, in cui ci hanno detto, la prima, la prima lezione era sulla misura, sugli errori, in cui il concetto di base è che tu, fino a quando non riesci ad associare un numero, a un fenomeno, allora non sei in grado di comprendere quel fenomeno punto, molto pensato. Adesso non sono necessariamente un numero, ma vedremo che le misure possono essere anche qualcos'altro non necessariamente numerico. Quindi noi dobbiamo avere un processo che ci permetta di esprimere numericamente un determinato fenomeno. Qui non parliamo di misure fisiche, no, per noi il fenomeno è qualcosa che avviene all'interno del sistema informativo. Il numero di ordini il numero di ordini al giorno, il numero di ordini per ogni reparto, il numero di ordini diviso per prodotto, il numero di ordini per ciascun dipendente, quindi quanto riesco a gestire, e misure di questo genere. La misura stessa è definita come processo attraverso cui si assegna un valore oggettivo, quindi la misura non deve dipendere da chi la compie, Ah ma sì, nel parte reparto tutto bene, no, nell'altro reparto non va bene, ma perché chi lo è il responsabile dell'altro reparto è una persona un pochino più pignola oppure pessimista rispetto a quella del primo reparto. No, non devi avere delle misure che dipendano da chi le osserva. Devono essere oggettive, attraverso le quali si assegnano dei numeri e delle entità L'entità è l'oggetto che vogliamo valutare. Ma gli oggetti che vogliamo valutare sono sempre oggetti complessi. L'ordine. Va bene, un ordine. Ma dell'ordine, ogni ordine vale uno? oppure se un ordine da un milione di euro mi interessa un pochino di più rispetto all'ordine da, da 20 euro e allora l'ordine è un'entità ma la, il valore di quest'ordine è uno dei possibili attributi di quest'ordine allora posso valutare il costo in quell'ordine o il valore posso valutare il numero di oggetti che ci sono in quell'ordine è un altro attributo Posso valutare il cliente che mi fa questo ordine. Allora magari alcuni clienti sono più importanti di altri. È un altro attributo che posso valutare. Quindi ciascuna ele entità, elemento, qui ci colleghiamo abbastanza con il modello concettuale, cioè il sistema informativo tratta questa entità le, e, e elabora informazioni a proposito di questa entità. Eh, ha dei suoi attributi che possono essere quelli che abbiamo messo nel modello concettuale oppure altri, no? che scopriamo ragionandoci sul, sul valore di, questi, di questo processo, e, e vogliamo andare a specificare quali sono i numeri che permettono di misurare questi oggetti che stiamo producendo, questi oggetti che stiamo lavorando, questi eventi che stanno accadendo. Arriva un ordine: a che ora? con che frequenza, da chi, da quale parte del mondo. E ovviamente questi, queste entità, dicevamo, hanno più attributi diversi, più caratteristiche, e devo capire quale di queste caratteristiche sto misurando. Mi dicono misura sto cellulare, sì, ma sulla base di cosa? Del prezzo, del peso, del volume, del colore? E a seconda di cosa sto facendo, mi può interessare l'uno o l'altro, l'altro ancora di questo tipo. Sono tutti validi, dipende qual è l'obiettivo che sto perseguendo e sulla base di che cosa voglio fare il confronto. Allora questo ragionamento che stiamo facendo in realtà è molto più complesso di quanto non possiamo fare a, a livello di intuitivo, addirittura ci hanno spiaccicato uno standard ISO per spiegarci cosa vuol dire misurare, adesso qui non stiamo... A perdere troppi la vista nei dettagli, ma l'entità è descritta da un insieme di attributi, a questi attributi vogliamo attribuire delle misure. A ah, qui dicevo prima: il prezzo, il peso, le dimensioni, la, la velocità, la potenza di calcolo, la memoria, la dimensione dello schermo, sono tutti attributi che sono in qualche modo misurabili. Alcuni misurabili in modo diretto, quelle che sono chiamate qua le misure base, alcuni misurabili in modo indiretto. cioè Se voglio sapere il volume di quel telefono, potrei usare il metodo di Archimede, se cioè lo metto a mollo e vedo quanta acqua sfora, quindi calcolo il volume dell'acqua che è uscita uguale al volume del telefono, oppure magari prendo le misure dei tre lati e le moltiplico tra di loro. Così non devo buttare via il telefono dopo che lo strago dall'acqua. Allora, però in questo secondo caso non ho misurato il volume, ho misurato i lati e poi attraverso una certa funzione ho ricavato in modo indiretto una misura di volume. Idem per la densità, non, non vado a polverizzare e poi su una bilancia, no? ma faccio il rapporto tra, pe tra peso e volume, anzi tra massa e volume e così via. Quindi possono essere delle misure dirette o misure indirette che si ottengono dalle misure dirette attraverso le funzioni di trasformazione. Vabbè, questo... Con esempi fisici facili, no? siamo abituati a farlo. Queste misure messe insieme, quindi combinate opportunamente, costituiscono gli indicatori che stiamo cercando. Messe insieme perché vanno in qualche modo filtrati da un certo modello di interpretazione. La misura è un numero, è cioè un numero con unità di misura eventualmente. 10.000. euro. Sì. Cos'è? Tanto poco, boh, dipende da cosa si riferisce. Ah, si riferisce alla valore dell'ordine. Ok, tanto o poco. Eh, non lo so, non so se sto vedendo penna sfera oppure camion. Quindi l'indicatore assume un significato solamente quando viene calato nella realtà di ciò che, del significato di ciò che sta misurando. quindi noi definiremo degli indicatori che vanno non solamente a prendere dei numeri e metterli lì in fila, in ordine alfabetico, ma gli associamo un'interpretazione. In Questo serve per misurare una certa cosa. Per me rappresenta la redditività, per me rappresenta la produttività, per me rappresenta la qualità, per me rappresenta la tempestività, che sono le qualità che io voglio che la mia azienda abbia sulle quali voglio investire, sulle quali ho definito gli obiettivi. Quindi, fino a questi indicatori che sono fatti prendendo delle misure, dirette o indirette, e combinando tra di loro. Ah, un ordine di 100.000 euro, è importante, non so, se è l'unico negli, eh, negli ultimi 6 mesi, magari non è così non, non devo essere così contento. Allora, vado a prendere da singolo, da priere, da il dato singolo, il dato di ieri, il dato del mese. La misura è sempre la stessa, però come la interpreto, come la impacchetto, come la ehm, aggrego a livello di sommario, a livello di, di misura riassuntiva come indicatore, eh, dipende dall'interpretazione che ne do. E quindi questa qua è la catena che cerchiamo di percorrere. Quindi il nostro scopo è cercare di capire come definire gli indicatori partendo dalle misure. Eh, beh, ci sono alcuni esempi di misure diverse, ad esempio qui parla di produttività come misura composta, productivity messa qua, che è ottenuta dal rapporto tra il numero di ore impiegate e il numero di eh, unità prodotte, unit count, use case point in questo caso, e, è una produttiva software, quindi dice per implementare 100 casi d'uso, quante ore ci ho messo? Allora vado a vedere quante ore ci ho messo e quanti casi d'uso ho implementato e questo mi definisce una produttività misurata definita in un certo modo cioè ore per caso d'uso implementato che capiamo già che se il caso duro è semplice o il caso d'uso è complicato ehm, non è così rappresentativa no? non è così buona come misura perché non, non dipende dalla complessità del caso duro ma questo è comune a tutti i tipi di misure cioè hanno un certo campo di realità e noi dobbiamo riconoscere quanto è preciso no? quanto misura oggettivamente il fenomeno Pardon, ho detto la parola sbagliata questo misura oggettivamente un fenomeno eh, eh, ma eh, l'interpretazione che ne do quanto è accurata della reale produttività perché io vedo che eh, questo, lo sviluppatore ha una produttività molto bassa produce molto, men men molto meno degli altri poi mi accorgo che lui è il più bravo di tutti e a lui hanno dato le cose più complicate da fare mentre gli altri che sono un pochino più scarsi fanno le cose facili allora è ovvio che magari ne producono di più eh, quindi questo non me lo dice il numero. Io so che la metrica è definita in un certo modo e quella metrica è vulnerabile, è suscettibile di, un certo possi di una certa possibile eh, malfunzionamento, malinterpretazione. Vabbè, ma però questo dipende poi dall'interpretazione che ne do. Queste misure in qualche modo vanno raccolte. Quindi mi serve un processo di misurazione, ad esempio come faccio a raccogliere le ore lavorate? Beh, ad esempio faccio compilare dei timesheet dalle persone i fogli orari, ho iniziato all'ora, tal dettaglio, ho finito le loro dettaglio poi dobbiamo vedere se lui ha dormito sul tavolo oppure ha lavorato e qui vabbè, nel documento in specifica c'è scritto quali sono i casi duri. Quindi devo capire come andare a pescare no? dal mondo reale i valori di queste misure, le misure dirette in qualche modo hanno fatto sul mondo reale. O Uh, attingendo a informazioni che ho già o che il sistema informativo ha già oppure aggiungendo azioni se il time non, non c'era e eh, lo devo aggiungere perché se non, se non lo creo non posso misurare questo se non posso misurare questo non posso definire quell'indicatore quindi ci accorgeremo quando ragioneremo sui KPI dei processi che il nostro processo bellissimo che abbiamo fatto gli manca un pezzo perché altrimenti non riusciamo a misurare una certa caratteristica di qualità del processo stesso Quindi a differenza, non faccio, non, non, non faccio la distinzione tra, le prime, tra i vari modi di, di usare misura come nome o come verbo, in italiano misura, eh, la misura è l'oggetto, misurazione è il verbo, non è più complicato, è più ambiguo. Ma guardiamo le ultime due. Una misura usa una scala di misurazione, che misura in ore, in giorni, in metri, per ottenere il nostro obiettivo finale è un indicatore. Un indicatore cos'è? Una misura, proviamo a leggerlo, che fornisce una stima o una valutazione che è derivata da un modello rispetto a bisogni informativi ben definiti. È un po' contorta come frase, però mi dice che per avere un indicatore devo avere essenzialmente due cose. Un modello di riferimento, cioè un'interpretazione che mi dica cosa vuol dire questa cosa, e una o più misure da poter usare e combinare. Quindi i dati che mi arrivano dal basso. I dati che mi arrivano dal basso e l'interpretazione che mi arriva dall'alto. Questo è ciò che dobbiamo mettere insieme. Allora, qui ci sono alcuni esempi di attributi che possono essere misurati in modo diverso. Guardiamo solamente i primi due, poi sono facili. L'età di una persona la posso misurare attraverso il dato anno di nascita. Oh, poi l'anno di nascita non è l'età, occhio, ok, eh? ovviamente. L'età si può ricavare dall'anno di nascita, quindi si può ricavare attraverso una misura indiretta. La misura diretta è l'anno di nascita. L'età sarà la misura indiretta che si ottiene facendo 2018 meno l'anno di nascita, che mi dà la misura dell'età attraverso la misurazione dell'anno di nascita oppure un altro modo di misurare l'età è il numero di mesi da quando è nato e eh, non è che si usa molto particolarmente se non per i bambini piccoli l'età in mesi ma è un modo lecito di esprimere quell'attributo quindi anche un determinato attributo può essere misurato in modi diversi eh, in questo caso questi due sono abbastanza equivalenti nel senso che è possibile con una semplicissima trasformazione passare da uno all'altro al netto della precisione per cui in un caso è in anni e l'altro è in mesi. in altri casi non è così cioè il, se io voglio misurare la lunghezza di un programma conviene misurare il numero, righe, il numero di righe che compone il file sorgente oppure il numero di istruzioni eseguibili in quelle linee cioè, la differenza tra la prima e la seconda è che se tutte le linee vuote tutti i commenti non contano nel secondo perché sono linee non eseguibili mentre invece le prime sì. Le prime sono linee di codice comunque contate. Allora, qual è meglio? È meglio che il programmatore... Allora, eh, è chiaro che questa qui è facilissima da pompare, eh? perché se io devo scrivere 100 righe di codice, scrivo una riga sì, e una riga no, sono diventate 200, perché faccio riga bianca tra una e l'altra. Quindi se so che vengo misurato e pagato sulla base di quello, abbondiamo quello che richiediamo, sicuramente. Eh, allora magari sembrerebbe meno l'altro, dopodiché tu hai i programmi che sono magari, intanto a questo punto non mi dà valore avere un'impaginazione un corretta, avere commentare le funzioni, quindi ho tutti i blocchi di codice che sono dei grovigli incomprensibili, tutti schiacciati perché mettere un commento non mi paga perché non viene valutato, se, met, se, no, se non lo metto, se lo metto corto, se lo metto lungo è uguale perché non conta zero, e allora incentivo a non metterlo. Allora magari sul breve termine una produttività migliore perché le persone non perdono, perdono tempo a scrivere commenti o impaginare, impaginare bene il sorgente. Poi tra sei mesi quando devo correggere un errore apro un codice e non capisco più niente. cosa è meglio? Eh non lo so. Ci sono varie metriche proprio per questo non è mai convinto o no, non esiste mai una metrica che sia perfetta dipende da di cosa stiamo in qualche modo misurando e dobbiamo sempre comunque comprendere le limitazioni um. ad esempio un'altra cosa carina è quella sul, sul test qui facciamo sempre riferimento a metriche per il software no? ma vado anche sull'altro tu hai eh, un processo di testing di un software e misuri l'efficienza del testing dal numero di errori di malfunzionamenti, di bachi che hai trovato ogni linee di codice allora questo numero se è alto cosa vuol dire? se è alto vuol dire che chi fa il testing è bravo perché è riuscito in ogni migliaia di codice a trovare tanti errori o può anche voler dire che scrive il codice non scarpa eh, vuole dire tutte e due le cose allora devo, dare, devo fare attenzione a non eh, premiare chi fa testing perché in realtà dovrà licenziare il programmatore o viceversa, eh? se quel numero lì è molto basso, prendo chi fa testa e dice non sei capace. No, guarda che in realtà a me è arrivato il codice abbastanza pulito, quindi c'è un pochi errori dentro. E come faccio? Beh, devo sapere qual è diciamo, il livello di difettosità che mi devo aspettare mediamente da quel tipo di software. L'indicatore di per sé non c'è nulla, da solo. 10 errori ogni mimica di codice, è tanto o poco? Non lo so però se io faccio 10 errori se trovo 10 errori ogni video di codice e qualcun altro ne trova 50 allora vuol dire che c'è una differenza quindi molti di questi indicatori quando prima si parlava del modello di interpretazione vanno interpretati nel contesto del valore atteso nel contesto del valore passato meglio o peggio di ieri nel contesto del, del settore aziendale c'è cioè le altre aziende che valoriamo avere dei valori di riferimento con cui interpretare quel numero perché c'è un numero, un numero, non c'è niente devo, devo sapere come interpretare quel valore interpretarlo significa metterlo in un contesto il contesto vuol dire lo stesso indicatore il mese prima o lo stesso indicatore nel reparto a fianco o nell'azienda concorrente oppure rispetto agli obiettivi o rispetto ad un'analisi che ho fatto allora so valutare se il valore che ho ottenuto è buono oppure meno. E se non è buono cerco di capire perché, se è un problema dei tester o dei programmatori. Per quindi questa è la parte difficile, no? definire un indicatore di cui poi io sia in grado di interpretarlo, di capire innanzitutto se è buono o meno e se non è buono dove, da che cosa dipende e quindi su che cosa intervenire. Questo qua saltiamo. Quindi, noi dobbiamo definire una misura, dobbiamo innanzitutto dire che cosa stiamo misurando, su che cosa. Prima hanno chiamato entity e attribute, no? L'attributo di un'entità. Cosa misuro e su che cosa sto misurando? Su quale entità lo sto misurando? Beh, questo è il punto di base. Noi arrivando alla fine di un processo di specifica dovremmo avere le idee già abbastanza chiare su quali sono le entità, di sistema lavora, su quali sono quei processi. Che poi mi dicono anche in quali punti possono essere misurate le cose. Quindi devo ovviamente capire, conoscere o capire che lo sto misurando. Eh, L'ultimo punto di questa slide si dice: non è che devi costruirti il modello del sistema in funzione delle misure che vuoi fare. Non ti devi inventare un attributo di un'entità che magari con non aveva, non ci avevi pensato prima, ma perché così ti viene comodo definire un certo indicatore. Perché altrimenti sono indicatori fasulli. E più sono fasulli gli indicatori, più è facile farli evitare, farli migliorare, senza nessun impatto. Quindi eh, il primo problema che ci diamo è che misuriamo davvero il processo, una, una qualità, un attributo vero del processo. Eh? poi magari quell'attributo prima non l'avevamo salvato adesso ci accorgiamo che dobbiamo salvare no? non lo dobbiamo inventare no? in modo surrettizio solo per avere qualche cosa da misurare e che tipo di misure dirette possiamo prendere? Se il tipo di misure dirette sono misure di dimensione dimensione fisica stiamo costruendo gli oggetti qui parla di dimensione di un programma dimensione di un oggetto Quantità, no? peso, massa, volume, di input o di output, di materia prima o di prodotto finito. Un tipo di misurazione è questo, una misurazione di quantità. Oppure durata, cioè il processo si svolge nel tempo. Allora misuro intervalli di tempo, da quando arriva l'ordine a quando lo consegna, da quando inizia la produzione a quando arriva al magazzino dalla consegna alla fatturazione. Il tempo mi interessa sempre in termini di intervalli, non mi interessa mai in termini assoluti. Sapere che una cosa è avvenuta di giovedì non dà troppe informazioni, non spesso. Misura di qualità, ad esempio difetti. Quanti pezzi in una fase di testing sono risultati difettosi? Qui c'è l'esempio sempre del software ma va bene su qualunque tipo di, di prodotto o di servizio. Quante attivazioni di servizi telefonici ho fatto che poi non funzionavano perché dovevano mandare il tecnico a verificare perché c'è stato qualcosa di storto. Quindi quante anomalie le posso contare. Rispetto, no rispetto non mi voi Oppure le risorse. Le risorse possono essere, per esempio, risorse umane. L'effort, quante ore uomo ci sono state dietro a questo risultato? E di quale persona magari, con quali ruoli? Oppure possono essere risorse economiche, o risorse materiali, quante macchine ho tenuto occupato tutta la parte di pianificazione che fate eh, della produzione? gioco su questo, come ottimizzare al massimo l'uso delle macchine quindi valutare il tempo macchina speso per un determinato prodotto queste sono tutte cose che si possono misurare direttamente in modo più o meno automatizzato allora sapere per quante ore al giorno ho lavorato con la macchina lo può fare l'operaio a fine turno non con un un foglio di carta Oppure la macchina da sola può avere diciamo, una centrale elettronica che mi comunica il dato in tempo reale, o a fine giornata, a fine turno, quando non è che mi interessi proprio ad avere davvero il tempo reale, ma ai fini di valutazione del processo. Eh, calcolare l'impegno orario di una persona, tipicamente è la persona che deve dirtelo, a meno che tu non metti una seconda persona che gli stia dietro e si segni sempre che cosa sta facendo lui adesso sta telefonando adesso è soffiato il naso, adesso sta scrivendo il codice, adesso sta pensando, chissà cosa sta pensando. Eh, lo devo segnare come ora di lavoro o come ora di distrazione, cioè, ovviamente. Quindi sono tutte misure che si possono prendere con metodiche diverse, con precisioni diverse. E poi si possono combinare. Ad esempio possiamo parlare di produttività come rapporto tra la produzione e lo sforzo, e le risorse impiegate. Quindi, il numero di righe di codice prodotte rispetto al numero di ore, che parla di mesi, è uguale a un'unità di misura di tempo, impiegata. Oppure, di difettosità, che parla di densità di difetti, cioè il numero di difetti totali fratto la dimensione di ciò che ho prodotto. È chiaro che se ho prodotto mille pezzi, magari ne avrò dieci di questi difettori, se ne ho prodotti 100.000, eh, allora mi aspetterò che il numero di prodotti difettosi sia maggiore ma magari in percentuale è uguale o minore, minore quindi mi sempre, quasi sempre gli indicatori sono dati da un raffronto da due quantità, il valore assoluto è raramente utile di per sé mm? eh, vabbè qui ci sono altri esempi che sono più relativi al campo del software no? poi per i nostri sistemi ce li dovremmo inventare um, quindi noi vediamo il nostro processo come qualche cosa che consuma delle risorse le elabora e produce un prodotto finito e beh, questa è la visione semplice però c'è il processo che comunque si relaziona con l'ambito esterno quindi possiamo prendere delle misure delle, misure, delle entità, misurare degli attributi di entità che possono essere o misure interne o misure esterne cioè prendiamo un oggetto concreto um, sempre il telefono la sua massa, il suo peso sono misure interne dipende solo dall'oggetto stesso dalle caratteristiche dell'oggetto stesso misure esterne invece sono quelle che osservano l'oggetto e il prodotto nel contesto in cui viene usato se uno dice ma il telefono prende bene e questo dipende non solo dall'oggetto ma anche dalla copertura di campo che c'è quindi in questo caso una misura che non dipende solo non, non posso ottenere solamente osservando quell'oggetto ma devo conoscere qual è il contesto nel quale viene, viene prodotto viene utilizzato, viene realizzato eccetera Oppure passo ancora dopo è la misurazione del prodotto, un'entità, mentre viene nel suo utilizzo. Quindi ad esempio qua mi chiedo quando l'utente utilizza quel prodotto, è soddisfatto o è soddisfatto, lo manda indietro, se ne lamenta, riesce a usarlo facilmente. Queste addirittura sono misure, in questo caso, meno tecniche, se vogliamo. Pur sempre oggettive possono essere rese oggettive, attraverso tecniche di indagini statistiche, chiaramente questionari o cose simili, ma sono relative alla percezione che l'utente ha del prodotto, mentre quelle misure esterne sono relative al funzionamento tecnico ancora del prodotto quando è in funzionamento. E le prime sono relative alle caratteristiche interne, intrinseche del prodotto anche prima di accenderlo essenzialmente, semplicemente quando è ancora in fabbrica, più vanno avanti in questa scala, più mi costa misurare cioè mentre è facile andare a misurare valutare, collaudare testare, contare un pezzo finché ce l'ho in fabbrica finché ce l'ho in magazzino diventa difficile quando è già sulla catena di distribuzione è ancora più difficile capire come funziona una volta che sarà nelle mani degli utenti quindi la misurazione è bella definire l'indicatore è bello, ma poi ogni indicatore ha un costo ogni dato ha un costo per poter essere ottenuto in alcuni casi il costo è evanescente, marginale perché magari prendo un dato dal sistema informativo che ha già in altri casi devo mettere non solo dell'attività ma anche del budget per riuscire ad esempio a ottenere queste informazioni degli utenti nel campo del software, questo ormai soprattutto pensiamo sia ai siti web ma soprattutto alle applicazioni mobili che c'è una versione in tre giorni dell'applicazione come fanno a sviluppare, aggiungere una funzionalità, cambiare in continuazione questa applicazione? Ma perché man mano che voi usiate qualunque app, l'app stessa sta parlando con il fornitore del software e sta dicendo cosa state facendo, quale funzionalità usate. Per cui se il produttore vede che gli utenti usano queste funzionalità, oppure la usano di più o la usano di meno, allora investono di più in questa piuttosto che in quell'altra. Quindi il fatto di avere le app ma anche le macchine. Connesse, ma anche le, diciamo, gli impianti industriali connessi, connessi a chi? al produttore, permette al produttore di avere questi dati che non aveva mai avuto, in passato non aveva mai avuto. Pensate a chi produce, vi faccio un esempio perché mi ha raccontato una persona che ci lavorava, una lavatrice. Tu fai una lavatrice e predisponi 8-10 programmi di lavaggio diversi, poi la vendi. Ma tu sai poi i tuoi clienti che programmi di lavaggio useranno? Se c'è un programma che tu hai e nessuno usa? O con che frequenza? Non lo sai. Per saperlo, di fatto il modo in cui riescono a saperlo oggi è tramite la rete di assistenza. Se tu hai un guasto, porti presso l'efficienza autorizzata, loro vanno lì, oh, mentre te aggiustano, oh, ciucciano i dati così quando, quando portate la macchina dal concessionario autorizzato si collega alla centralina, vediamo se tutto a posto, oh, istruzioni i dati sulle velocità, sui chilometri, sulle percorrenze, eccetera. Perché gli servono? No? Gli servono per capire il loro prodotto, come viene usato, se funziona, su quale funzionalità investire di più. Per forza. Allora oggi tutti i dispositivi connessi che voi comprate fanno questo lavoro, telefonano a casa, ogni tanto dicono senti, oggi il mio utente mi ha fatto questo, questo e quest'altro, mi ha creato questa funzionalità sulla base di questo riesco oggi a ottenere dei dati in use dal campo che anche solo pochi anni fa erano impensabili um, vabbè, qui ci sono un esempio allora per qui um, abbiamo una, una parentesi un po' sembra un po' distaccata, forse un po' teorica ma c'è iori qua non, non facciamo spaventare il problema è che molti degli indicatori che definiamo ri... molto spesso quando definiamo un indicatore rischiamo di definire qualcosa che non ha senso. Faccio l'esempio di prima. La vostra carriera universitaria è misurata da un numero che si chiama media degli esami. In realtà da due numeri, crediti acquisiti la media, e poi c'è il terzo numero che magari va a è il tempo, il numero di semestri per cui siete stati scritti. Vabbè, dimentichiamo questo. Numero di crediti, vabbè, ok, facile. Poi non mi dite che tutti i crediti sono uguali, eh. Anzi, se a dirlo, guarda che un credito di quel corso ne vale 5. Vabbè. E poi la media, è un indicatore, una misura indiretta. Tu hai la misura diretta che sono i voti che hai sul libretto poi li fai in elaborazione statistica e trovi la media. Ecco, chiunque abbia fatto statistica, anche solo per 5 minuti, vi sa dire che far la media dei voti matematicamente non ha senso. Perché i voti, lo vediamo adesso, sono misure di tipo ordinale, non misure eh, di tipo intervallo li La stessa cosa, voi a fine anno... A fine di ogni semestre, a fine di ogni corso, anzi ne approfitto per dirvelo, hanno aperto i questionari di valutazione di fine corso, quindi fatelo tutti, fatelo con diligenza e soprattutto non sto prendendo per tutti. Eh, davvero, scrivete i commenti perché a noi servono. A noi servono i commenti che voi scrivete nei questionari di fine corso perché l'unica cosa che ci permette di capire in modo oggettivo cosa è andato bene, cosa è da migliorare, di cosa dobbiamo chiedere scusa o altro mentre invece delle altre numerette che date delle altre caselline, le altre domande a cui date risposta ciò che arriva a noi è la media delle risposte che fornite una media di una scala 1-4 che non ha senso non ha nessun significato fare la media dell'1 più 2 più 3 più 4 perché quelli non sono misure in centimetri quando tu dici sei soddisfatto, che ne so, della puntualità del docente, c'è una cosa facile allora, non è che chi ha dato 4 è il doppio più soddisfatto di chi ha dato 1 il quale è il doppio più soddisfatto di chi cioè, ha dato 2 il quale è il doppio più soddisfatto di chi ha dato 1 cioè chi ha dato 1 è incazzato a morte, punto cioè non è che eh, puoi misurare, allora, allora tu hai preso eh, di media 1,7 perché ci sono molti che hanno dato 1 e molti che hanno dato 3 capite se sono molti che hanno dato uno c'è un problema serio non è la media no? allora questa parte di teoria in cui ci addentriamo cercando di non venire troppo fagocitati ci permette di essere sicuri che le elaborazioni che facciamo abbiano un senso matematico e non ci conducono ad attrarre delle conclusioni che matematicamente non vogliono dire nulla nello stesso tempo ci permettono di capire caso per caso quali sono le elaborazioni che hanno senso. Perché è bello dire la media non puoi usarla in quel caso specifico. Va bene, allora cosa uso al suo posto? Ecco, lo vediamo. Ehm, vabbè, qui non faccio la storia di, di, de, per dire che le, le varie misurazioni si sono evolute moltissimo negli anni, dal 200 prima di Cristo ad oggi, ma parliamo, eh, partiamo del, del presente dove, diciamo così, nell'ultimo secolo si è sviluppata e consolidata la teoria della misura, che è quella a cui facciamo riferimento, in cui non solo ci interessa la misurazione, cioè come faccio a estrarre quel dato, ma poi che cosa me ne faccio, questa è la cosa più importante. Per noi che facciamo sistemi informativi, avere il dato è scontato, dentro una tabella c'è un numerino, ma poi quel numero cosa me ne posso fare, come lo posso usare, che informazioni posso estrarre da quel numero. Perché il numero poverino non lo sa, il database non lo sa, sono io che devo sapere come usarlo. Devo essere sicuro di non farci delle operazioni per le quali lui non è preparato, lui non è pensato. Quindi noi stiamo costruendo un sistema di misurazioni attraverso il quale vogliamo che le misure prese, cioè i numeri, rappresentino delle relazioni reali tra oggetti reali. Cioè, se voglio sapere se Joe è più alto di Fred o viceversa, posso darti l'altezza in centimetri di Joe e l'altezza in centimetri di Fred. Confrontare, questi sono dei numeri delle misure, confrontare queste misure mi permette di avere un'informazione veritiera sull'analogo confronto tra l'altezza di Fred e l'altezza di Fred. Le altezze sono degli attributi di una persona fisica, è vero? È una realtà fisica, i numeri sono il risultato di un processo di misura. Ma posso, perché questa è una cosa fatta bene, confrontare i numeri e l'esito sul confronto dei numeri mi dà la stessa informazione che confrontare veramente le due persone mettendole a fianco vedendo che è più alto. Questo è ciò che vogliamo ottenere, vogliamo eh, sapere quali sono le relazioni tra i numeri che mi forniscono informazioni riguardo le relazioni tra gli oggetti veri. Vabbè, più alto o più basso, ma il programmatore 1 è più efficiente o meno del programmatore 2? Allora, voglio avere un numero che mi permetta di confrontare la tra virgolette, l'efficienza la produttività o la qualità del codice prodotto di due persone diverse. E ovviamente poiché non sempre potrò avere una misura diretta come quella dell'altezza, ma molto spesso dovrò lavorare con misure indirette. Tra questi numeri devo capire quali sono le operazioni che è lecito fare. Eh, la produttività uguale al prodotto diviso l'effort. Eh, Ma per come ho misurato il prodotto e per come ho misurato l'effort, ha senso fare una divisione matematicamente o no? Mm? E questo cercheremo di capire. E ci scopriremo che dipende, ci sono vari livelli di misurazione attraverso cui diciamo al proprio dire dei quali le funzioni cioè che cosa stiamo misurando eh, diventano sempre più ricche le tipologie di operazioni che possiamo fare su quei dati su quella misurazione facciamo un esempio per tutti così sappiamo di cosa stiamo parlando io posso chiedere in quest'aula quanti sono i maschi e quanti sono le femmine qual è la media? Mi state guardando sbarrati perché pensate che io abbia bevuto non posso fare la media, di maschio, media pesata di maschi e femmine cos'è il fuori? Eh, non, non, non, non significa nulla ma nonostante ciascuno di voi sia un'entità di cui posso definire l'attributo sesso e posso misurare, contare, sommare sottrarre tanti maschi più che femmine non posso fare la media Perché il risultato non, non, non mi dà nulla, mi dovrebbe dare un attributo che è a metà tra maschio e femmina, ma non c'è nulla, non è definito. Questo è un caso di un attributo che chiameremo nominale. Se tu puoi cadere in una di certe categorie, e basta, è in una di queste. Okay? Allora, finché io dico così, tutti mi guardano sbarrato e dicono: vabbè, ovvio che non lo puoi fare, ma se qualcuno dice che maschio lo codifico con uno e femmina lo codifico con due ma sicuro che prima o poi c'è qualcuno che cerca di fare la media di quei numeri, eh? Così come i questionari del, del, del, della didattica, così come i voti degli esami. Perché quando è numero ti viene la tentazione, no? È facile per aggregarne 100, invece non puoi perché l'attributo che hai misurato è un attributo di tipo nominale, che è una delle scale che vedremo. Um, vi faccio solo vedere, ecco, questo è quello a cui dovremo arrivare. I tipi di misure che faremo li classificheremo in 5 livelli diversi a seconda delle proprietà che hanno questi numeri, queste misure che stiamo ottenendo. Partendo da misurazioni maschio-femmine, in che città sei nato, in che regione risiedi, perché meno nominale cioè nel senso, se tu appartieni a una categoria hai un'etichetta ma poi non posso parlare di per la vostra etichetta a misure tipo ordinali. quanto ti è piaciuto questo corso? poco, pochissimo, tanto, tantissimo poi qualcuno ne chiama un 1-3-4 ma non è vero cioè, io so solo dire che moltissimo è più di molto e molto è più di pochissimo ma non posso dire di quanto molto e più di poco durante il giro di parole non c'è un rapporto quantitativo tra le categorie, c'è un rapporto d'ordine mentre non posso dire tra maschio e femmine chi viene prima e chi viene dopo se non c'è un rapporto d'ordine tra poco e molto sì. quindi aggiungo informazione e poi da qui in poi ho le scale numeriche che mi permettono di misurare dei valori che abbiano o che non abbiano un intervallio ration, che abbiano o non abbiano un punto di riferimento comune, assoluto se io dico che sono le 16 o che sono le 4 è la stessa ora, oppure due punti di riferimento diversi allora io non dirò mai che le 16 sono il doppio delle 8 cosa vuol dire? niente okay. Mentre potrò dire che 16 cm sono il doppio di 10 cm perché? Ma perché nel caso della misura di distanza lo 0 è incontrovertibile, è fisicamente esistente, mentre nel caso della misura del tempo lo 0 è arbitrario e allora potremmo fare cose diverse. Capisci che di rapporti o sottrazioni ne posso fare qui i rapporti, mentre qui non li posso fare quindi cerchiamo di capire le caratteristiche di questi numeri che stiamo misurando per sapere quale operazione poter fare questo lo faremo qui grazie